Zombie Apocalypse, buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti allora come state spero bene allora eh, questo è un altro di quei video che ci dici perché non ho ancora l'idea di come impostare questo video però va bene tagli ah, PS, se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete un bel like di supporto e un commento qua sotto. Non fa nulla anche se non è inerente al video, un ciao, come stai o, là, o quello che volete voi. Ovviamente non voglio insulti perché se no cancello, ovviamente. Lo dico già perché non voglio insulti, però se i video insulti tanto sapete, li cancello li blocco va bene, non voglio essere troppo antipatica ma neanche antipatica del tutto allora, sì è vero non si può stare simpatici a tutti questo è chiaro allora aggiornamento salute tra poco vado vado a fare il test del, del covid perché non ne ho covid ragazzi già ve lo dico, non ho queste robe qua però ci tenevo a a fare questo video a dirvi che devo andare a vedere un po' vi aggiornerò casomai eh, se ce l'avessi vi, vi aggiorno che farò un altro video aggiornamento un altro video a farti questo chiacchiericcio e nulla ragazze eh, io rido perché non so che rido sorrido perché ragazze non sto qui a, a piangere perché non c'è bisogno di piangere però nulla sì, ho la boccia nasale perché sono piena di... sono intasata, ma che ci posso fare? Niente. E quindi non lo so ragazze, vedete voi se guardate questo video o ok, meno, eh, oppure no, Boh, non lo so. Sì, vedete le unghie tutte mezze speccate tutto quanto, ma appena guarisco e torno in forma me le faccio queste unghie vedete che sto guardando di là perché quando quanto ci sto mettendo a registrare mettendo a registrare e nulla già quindi ragazzi miei ragazzi miei eh, sì eh, non sto male ma non sto neanche benissimo lo potete vedere anche voi dalla mia faccia E quindi nulla, volevo lavare i piatti stamani ma non ho avuto la possibilità perché stavo veramente al collasso, quindi nulla ho lavato mia nonna perché non sto bellissimo, io ho fatto colazione già tanto e nulla. Ho dormito bene, ma avevo un po' di freddo. Poi all'ultima della nottata, tra l'alba e la nottata, eh, come dire? Sì, ho avuto caldo. Ho fatto una bella sudata, perché la tachipirina, come voi sapete, mi fa sudare. Anche la aspirina fa sudare, ma di più anche la tachipirina. Ciao. E niente, dunque ragazzi miei, ragazzi miei, eh, boh, volevo fare altri video ma non ho idea di quali altri video fare, cioè ce l'avrei l'idea per l'amor di Dio però, eh, volevo uh, fare i video top flop del mese perché non ero più fatti, e volevo anche dirvi che ieri mi ho visto molto al banco, finalmente, che bello. Un pezzo me l'ho visto, poi ho dormito con un giro. Mi sono addormentata con un giro. Raga, non mi posso sentire, questo un'altra tappata. Aspettate un secondo. Eccolo qua, ragazzi miei, dunque. Ragazzi, mi, mi opera soffiata soppiato il naso, lo so che è durato l'eternità questo video che sto durando troppo, però troppo, sono 4 minuti e qualcosa che registro e niente, mi sa che vado a cambiarmi perché mio nonna tra poco viene a prendermi, per, a prendermi. Eh, è uscita ma deve rientrare a casa per portarmi a fare il tampone, speriamo tutto bene, quindi... Io intanto stoppo il video, mi cambio e poi se devo stoppare stoppo e ci vediamo in un altro momento, a dopo. Allora, eccomi qua, dunque mi sono preparata per uscire perché devo andare a fare il tampone, speriamo bene, che sia negativo perché non mi piace questa cosa, però lo devo fare e speriamo bene. Allora, permetto che ho soffiato il naso e tutto, poi mi sono cambiata. Sì, ho lo stesso maglione perché è pulito, però appena mi, mi smuovo tutto questo raffreddore mi faccio una bella doccia e me lo ricambio perché raga, non posso stare sempre con la stessa roba addosso con lo stesso cambio addosso e quindi c'è cioè, con lo stesso indumento quindi appena guarisco da tutta questa influenza allucinante già la voce un po' meglio, però mh, il tampone non lo devo fare, c'è poco da fare anche perché non vorrei che fosse una brutta cosa, quindi speriamo di no. E niente, mi ho un po' accroccato, accrocchiato, come si dice, non lo so, i miei capelli, e, e niente, quindi spero che questo che, che questa cosa vada tutto bene, ovvero sia, sia l'esito de, del effetto del, del tampone perché così non veramente <ride> non ho paura ma ho un po' di ansia quindi spiego molto bene e niente quindi vado a fare il tampone poi rientro a casa e faccio, eh, farò, alt non faccio, farò altri video se mi riesce altri video eh, inerente alla mia cura del personale del mio corpo nulla eh, ieri sera voglio leggere un libro ma poi me ne è passata anche la voglia perché io sono così, le, voglio rileggere tanti libri e poi si va a farsi penedire, va a farsi la, la voglia di leggere libri e quindi fece di così si vuole, perché so che leggere aiuta un po' la condizione del nostro cervello, la cognizione, non so come si dice, del nostro cervello, anzi perlomeno del per per mio cervello ma eh, di leggere tante volte io non le voglio sapere so che fa, le, fa bene leggere però io non, certe, certe volte io non la vedo così però è sbagliato bisogna leggere perché leggere fa bene alla mente ma soprattutto alla persona stessa come in questo caso sarei io già quindi nulla ragazze ragazzi miei ehm, che dirvi eh, Stavolta sta ho fatto un bel sogno, non ve lo voglio raccontare perché tanto non vale la pena è Un sogno un po' troppo intimo per i miei gusti Però tra i mille sogni che ho fatto, qualcosa c'è che vi posso raccontare Ho sognato che stavo ballando oh, cosa? una canzone di Dio Dato, Che sarebbe, fatemi pensare a... Um, non mi ricordo più, vabbè, non importa caso me ve lo scrivo in sovraimpressione in sovraimpressione nel video vita meravigliosa in base fosse, sì ah che vita meravigliosa vabbè, sto tornando del tutto non ci fate caso quando voglio riesco a trovarla, ma in ogni caso no comment <ride> già, no comment e niente quindi, va bene così. Ah, che vita meravigliosa. No, vabbè, Non c'è, non si può, ragazzi, lasciamo perdere. Comunque quella canzone lì stavo ballando con mia nonna in sogno. E che bel balletto che stavo facendo con mia nonna. Perché a lei piace quella canzone. Non se la ricorda sempre, ma quando c'è, quando, quella, quando trasmettono quella canzone, ehm... È così. Ah, una cosa volevo dirvi, se vedete io roba agli angoli della bocca, non è per chissà quale cosa possiate voi pensare, è perché bevo poca acqua. Così mi è stata detta dalla, dalla mia amica, educatrice, amica altra educatrice, mi ha detto, tu quando hai questa roba è perché bevi poco, non devi, eh, non devi aspettare a bere dimenticarti di bere, devi bere più acqua e spronarti a bere più acqua, già lo sto facendo, non sempre ma quando posso lo faccio, vabbè non commento, quindi niente sto cercando di bere più acqua e, e di mangiare più frutta, cosa come non è facile dopo ragazzi. Allora sono appena tornata dalla farmacia ho fatto il, come dire, il tampone, sono risultata negativa, per fortuna. Okay. Solo che ho dato i miei dati e eh, mi hanno detto che praticamente devono riaggiornare il, il internet per vedere se il risultato sarà nuovamente negativo o positivo. Se sono positiva <ride> mi mangio le mani perché non è possibile andare avanti così. Speriamo che secondo appunto l'aggiornamento perché non c'era internet in farmacia, l'ho fatto in farmacia il tampone. Eh, mi hanno detto che eh, per il momento, eh, io spero che sia nel secondo momento, voi direte ma che significa questo mh, per il momento? Allora, quando ho fatto il tampone pare che sia stato, anzi sempre senza aggiungere condizionale, essere stato oh, mh, negativo. Però spero che quando internet ritorni in pista, in farmacia, cioè che quando, ritorni, quando rientra internet, quando ci sarà internet, sarebbe via, eh, ritorni l'esito negativo, perché io lo spero, non è possibile così. E niente ragazzi, eh, non è facile questa cosa, speriamo che sia tutto, perché sono da prima a a tosse e tutto quanto. Poi sto sudando freddo, non so se si percepisce dalla mia pelle, vedete, sono fredda, sono tutta sudata. Ho chiesto alla mia un farmacista di parafarmacia, di Vabbè, non parafarmacia, una farmacista di fiducia, e mi ha detto che se sto sudando freddo è perché sto sfebrando, almeno che bello, finalmente ieri. Yeah. Però non lo so l'esito cosa sarà quando ci sarà di nuovo internet in farmacia, non ne ho idea. Quindi niente ragazze, era per dirvi a tutte e a tutti voi che, tutti voi che eh, speriamo sia tutto bene, perché non ho voglia di stare troppo rinchiuso in casa, e se è così anche mia nonna se fosse positivo sarebbe un bel danno un bellissimo brutti anzi no cosa sto dicendo <ride> per carità un bruttissimo danno perché un bruttissimo danno perché non ci voleva che noi papà vabbè sto dicendo delle stupidaggine, delle, scusate un po' il francesismo il francesismo delle stronzate perché così Scusate le parolacce, però eh, ragazzi, sono troppo arrabbiata, perché vuole che ci fosse un po' più di, di vivacità in noi. è vero, non ci possiamo fare, ci possiamo fare niente quando ci, accadono, quando ci accadono queste cose, però vorrei un po' più di respiro, caspita, non so ne può più di tutto questo vai e viene di, di sofferenza. Adesso basta, dai. No, non va bene. Quindi... Niente ragazze allora la luce è diventata una schifezza, eh, per fortuna che ho il ring light perché se no non si vedrebbe una mazza dei miei video, per giunta c'ho la finestra chiusa perché eh, appunto eh, ho fatto circolare prima l'aria prima quando dovevo prima di uscire, poi l'ho richiusa e adesso c'è un freddo bestiale in camera mia, poi non lo sapete, non lo sapete ma in camera mia è come stare in una cella frigorifera. Già! Nel frattempo mi ho portato l'acqua da bere in camera mia e speriamo tutto bene. Già! Scusate se è bevuto, ma devo anche tanto bene perché sennò veramente qua non ci si fa. Ed è brutto così. Allora, intanto sto controllando l'altro telefono da qua se mi è arrivato l'esito, ma ho i miei dubbi che arrivi. E l'esito sarebbe quello di vedermi finalmente negativa, si spera, però vabbè, no comment. Ciao. Già scusate un attimo ma stavo controllando una cosa al, a questo telefono e non ci sto capendo la mazza come al solito. Boh, vabbè. Niente sono un po' lagnosa oggi, ma è perché ve per l'ho detto, vi ho, vi ho informato di cosa sta succedendo. Niente, ragazzi. Sono già più di 15 minuti che registro, più sono 15 minuti e qualcosina che registro. E niente, quindi vi ho aggiornato dalla situazione. Al prossimo video vi farò sapere se sto bene o se sì, bene sto, ma non del tutto, sto sfebbrando. e sto facendo un'eruzione pazzesca di, di, di moccio, quindi vediamo bene, speriamo tutto bene <ride> e niente, eh, che devo dire, se questo video appunto vi è piaciuto mettete un bel like di supporto, perché adesso tra un po' vado a pranzare, che le sono, le mezzogiorno è 12 minuti, ok, ciao, a presto e un bacio, ah, attivate la campanella se vi iscrivete, ciao! ciao